Come si spiega l'educazione ambientale ai ragazzini? Cosa si dice? Cosa si dirà? Ma io la imposto come una chiacchierata, come un ragionamento a voce alta su quello che è il discorso dei rifiuti che riguarda tutti quanti noi e Io dirò qualcosa, darò qualche consiglio ma mi attendo anche come succede sempre che loro diano spunti a noi perché loro sono i cittadini del futuro e soprattutto hanno quella libertà di pensiero e di parola quindi anche correggere qualche atteggiamento sbagliato che vedono fare a casa, al papà, alla mamma, che poi possiamo essere ciascuno di noi ci può dare un incentivo a migliorare questo che è un importante metodo di raccolta che va fatto non solo a casa ma anche negli istituti, negli uffici, infatti grande ruolo ha sia la scuola che il comune come in questo caso. E quindi diciamo un sensibilizzare i bambini verso una, un senso civico che è quello di fare la raccolta differenziata per un bene di tutti, per l'ambiente in particolare. Certo, assolutamente sì. Sensibilizzare e poi mh, fare capire che fare la raccolta differenziata è bello perché ci salvaguardia tutti quanti a livello di salute, vantaggioso perché riduce i costi, quindi ci rimane qualche soldino in tasca che loro possono spendere, loro e le loro famiglie in altre attività, è un dovere perché noi dobbiamo rispettare disposizioni regionali, nazionali e soprattutto europee che ci impongono alcuni standard, alcune percentuali e soprattutto è una buona prassi perché alcuni rifiuti speciali, pensiamo agli elettrodomestici, agli pneumatici o ad altra materia di questo genere, se non correttamente smaltita diventa pericolosa e anzi alimenta anche delle persone che hanno tutto fuorché buone intenzioni.